Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Volevo solo farvi vedere eh, un attimino come facciamo noi la conserva. Ci sono vari metodi, varie tipologie di preparazione. Noi sono un paio di anni che usiamo questo metodo qui, è molto semplice, molto veloce. Abbiamo tagliato a pezzi i pomodori, li abbiamo ovviamente lavati tagliati a pezzi e messi a bollire in un pentolone. Li mettiamo a bollire fino a quando non si sfaldano. Vedete, ancora è presto, c'è cioè la forma del pomodoro, si devono completamente sfaldare. Nel frattempo abbiamo messo un po' di sale e delle foglie di basilico. Facciamo cuocere quelle due o tre ore quello che occorre, si tira un po' l'acqua, quindi diventa un po' più eh, denso. E dopo vi mostro come facciamo. Non lo passiamo nel passapomodoro. L'abbiamo fatto così un paio di anni fa. Questo è un metodo un pochino più veloce. Dopo vi faccio vedere i vari step e i vari procedimenti. Ecco, una volta che ha fatto la prima bollitura, la salsa si è un po' raffreddata, Facciamo questa operazione qua col mini peamer, maciniamo le, le bucce, ovviamente la polpa e rendiamo il tutto molto cremoso. Nella seconda bollitura, invece, prima di metterlo nei vasetti, si porta di nuovo ebollizione e si lascia bollire il tempo che si desidera per far evaporare l'acqua per renderla più o meno eh, polposa. A noi va bene così, quindi la teniamo così. Questa operazione è molto semplice ed elimina il lavoro della, della macchina per, togliere, per separare le bucce dalla polpa. Quello è il metodo un po' più tradizionale, questo è il metodo più veloce, però ci stiamo trovando bene, sono un paio d'anni che lo facciamo così, ha un'altra consistenza la salsa in questo modo, rimane più polposa. Siamo pronti per il travaso. Abbiamo appena tirato fuori i vasetti e i coperchi dalla sterilizzazione il pomodoro stava bollendo, quindi tutto molto caldo Questa abbiamo precedente una, una scenata con il mini primer come vi ho fatto vedere prima Se vedete la salsa è della consistenza che piace a noi, l'abbiamo fatta bollire fino a quando l'acqua in eccesso non, si, non evaporava, quindi ha la consistenza che per il nostro palato va bene, poi questa è una cosa personale, ognuno ha le proprie preferenze. Ora mettiamo una foglia di basilico surgelato, però era fresco, è il nostro basilico, anche più di una foglia. Poi dal momento che è tutto molto caldo ci si deve aiutare con uno strofinaccio. I coperchi, molto importanti, i coperchi sono nuovi, non vanno utilizzati una seconda volta, altrimenti puoi entrare, abbiamo provato per errore l'anno scorso e qualche barattolo poi l'abbiamo dovuto buttare che si è inacidito quindi bisogna acquistare sempre i coperchi nuovi l'ultima operazione da fare è quella di metterlo in un recipiente noi abbiamo una bacinella spaziosa a testa in giù con le coperte sopra, sotto e ai lati e queste raffredderanno da sole fino a domani solo quando saranno fredde saranno pronte per essere tolte si mettono a testa in giù per fare il sottovuoto è molto importante questa operazione si coprono e così via si mettono le altre mano a mano che eh, vengono fatte. Questi barattoli si sono raffreddati, sono passati 3-4 giorni da quando abbiamo tolti da quel contenitore con le coperte. Abbiamo fatti di varie dimensioni in base un po' all'esigenza che abbiamo nel momento: questa è per due persone, questa è per tre, questa se abbiamo qualche ospite, magari lo conserviamo poi in frigo. Volevo aprirne soltanto uno con voi per vedere un attimino. È giusto che faccia forza il coperchio perché c'è sottovuoto. Se si apre velocemente la buttate via perché vuol dire che è entrata aria e non è più buono. Sentito il TAC? Il TAC è un buon indice che l'operazione è andata a buon fine. Il coperchio si è gonfiato perché è entrata l'aria. Il profumo voi non lo potete sentire, ma è qualcosa di spettacolare. Adesso ve lo verso in un recipiente. Vedete la consistenza. Guardate, c'è ancora qualche pezzettino di, di, di buccia dentro di pomodoro, ma a noi va bene così c'è il basilico, qualche semino e come piace a noi, ovviamente se voi non gradite le bucce che non si sono macinate, non gradite i semi e eh, allora dovete fare l'operazione quello con la macchina che estrae la polpa noi l'abbiamo provato così, come vi dicevo ci siamo trovati veramente bene e ha la consistenza che piace a noi se si vuole tirare un attimino, la si fa bollire si fa asciugare ancora l'acqua in eccesso ed è pronta, qui bisogna solo aggiustare di sale ovviamente si può usare così o si fa un soffritto di cipolla, carote e sedano, o un misto soffritto, quelli che si comprano commerciali, o a me personalmente piace proprio così naturale. Bene, questo è il metodo con cui noi facciamo la nostra passata, ce ne sono altri. L'importante comunque è seguire le indicazioni sulla sicurezza alimentare per evitare poi problemi di botulino e quant'altro. Come dicevo, qui viene tutto sterilizzato, eh, non ci sono grossi problemi. L'unico problema è che se non chiude bene, entra aria, nel momento in cui si apre non si sente eh, il sottovuoto che sparisce, non si sente il tac. Vuol dire che allora ha preso aria, quindi si è inacidita. Non state neanche ad assaggiarlo, buttate via direttamente, pazienza. A noi è successo un paio di volte l'anno scorso. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.